Buongiorno, sono Laura Antichi, vi presento SoundCloud, che è una piattaforma di uh, musica condivisa, ma noi possiamo uh, caricare su questa piattaforma qualsiasi file e realizzare il nostro uh, podcast. SoundCloud nel contesto didattico per produrre e usare podcast Permette di uh, produrre questi podcast facilmente, di incrementare l'interesse e la motivazione per l'apprendimento, di rafforzare gli studenti che hanno difficoltà di concentrarsi in, in lettura e scrittura, di aiutare la memoria, di permettere la ripetizione eh, non noiosa e seguendo ritmi personali. Può essere integrata sicuramente in un uh, progetto. Il sito richiede di registrarsi e una volta loggati si possono caricare dal proprio dispositivo dei podcast. Con la versione free si hanno a disposizione massimo 180 minuti totali di uh, registrazione. Ci sono anche le applicazioni a mobile eh, per, eh, questa, eh, per, per sentire la musica. Per gestire il proprio profilo adesso andiamo a vedere eh, proprio eh, sul sito cercando di eh, guardare come eh, possiamo eh, poi registrare. Se non abbiamo un account lo creiamo con Crea Account mettendo i nostri dati aspettando la, la mail che dovremo confermare del, per la registrazione. Io sono già eh, registrata e quindi vado in Accedi. ok, Accedo col mio indirizzo mail. Vado in continua, inserisco la mia uh, password e accedo. L'interfaccia è questa: mi presenta una vetrina e posso uh, scegliere di uh, navigare in questa vetrina. Ho uno stream con eh, i contenuti eh, pubblicati dalle persone che seguo, una libreria con eh, una panoramica generale, le mie playlist, eccetera eccetera. Eh, poi ho la possibilità di cercare dei generi musicali, ad esempio jazz, eh, per eh, poterli eh, visualizzare e eh, sentire. Eh, ho ehm, la possibilità di abbonarmi a una prova pro ma non lo faccio, mi basta questo free eh, poi vedremo il caricamento del, dei file che è molto semplice intanto andiamo a settare il profilo, andiamo in profilo e ah, qui potete caricare un'immagine di copertina che rappresenti il vostro eh, podcast, potete mettere la vostra immagine o altro. Avete tutto qui con i file caricati, e le eh, tracce popolari, ok? Eh, avete eh, mh, poi le tracce, gli album, le playlist, le ripubblicazioni, ok? Uh, fatto questo, nei tre puntini avete uh, tutte le informazioni sulle note legali, sui diritti d'autore, sull'assistenza ed altro. Uh, andiamo subito a caricare il nostro uh, podcast con carica. E questa è uh, l'interfaccia del caricamento e vi chiederà di uh, scegliere i file da caricare. Se eh, caricate più uh, file, potete creare una playlist, La, eh, eh, comunque il caricamento può essere pubblico, mh, posso scegliere tra pubblico e privato, se scelgo pubblico sarà il mio file visibile nella directory uh, pubblica di uh, mh, eh, SoundCloud, se no, potranno accedere al mio file tutti quelli che hanno eh, l'indirizzo. Quindi vado e lo scegli il file da caricare e navigo tra i contenuti del mio computer per, eh, per, per, per uploadare il file che ho eh, già eh, preparato. Scelgo questo eh, file mt3, scuola online, apri, e a lui me lo carica. Ho la eh, possibilità ora di eh, compilare eh, l'interfaccia del mio eh, podcast mettendo le informazioni base, quindi il titolo, Scuola Online, genere. Eh, vabbè, il genere qui è per, eh, per la musica, eh, si può scegliere tra un genere musicale, i tag sono importanti perché il tag identifica il nostro uh, podcast metto non so, education ok, mi dice di aggiungere però più tag mettete meglio è poi descrivo uh, la traccia scriverò questa è una prova Lo rendo privato perché è una prova oltretutto, poi mi rimane da uh, caricare l'immagine che identifica il uh, eh, che può identificare il mio pod podcast, ne metto una qualsiasi Un immagini, ecco, e uh, quindi uh, Posso poi eh, compilare i metadati, contiene musica, l'artista, l'editore eccetera eccetera. È meglio compilare anche i metadati, le autorizzazioni, mh, eh, consenti da un load diretti. Direi questa interfaccia di lasciarla così uh, uh, con me. A uh, questo punto uh, faccio salva e salvo il mio eh, eh, podcast posso caricare subito un altro file rispetto a questo podcast che ho appena uh, pubblicato lo posso condividere eh, con eh, eh, condividere sui social come vedete ho il link questo è il link che mi viene anche dato e poi accedo con... vado a vedere eh, come è venuto in Vai alla tua traccia. Ecco, vedete che lo posso sentire. Cerchiamo un senso con i nostri fantasmi e l'oscuro incubo di rimanere senza respiro. La scuola è a mezzo, in un limbo, ecco, ha sperimentato... Fermo. Sono ritornata al mio profilo e vedete a eh, comparire il file recente che ho appena caricato insieme agli altri. Questo è, eh, è il mio podcast. Vi saluto, arrivederci.